Oggi altro giro da Pozza di Fassa Abbiamo anche la qui che ci dice um, Rifugio Roda e poi val ciampiede o oh, Ciampie, non ho idea di come si pronunci. Arriviamo fino al 2002 speriamo di non trovare neve. Io questo, questo sito non lo so leggere, però tipo il giro è, è così, alla fine. Insomma, zona latemar di, fie, di fianco Rosgarden, nei pressi di carezza. E poi si ritorna a pozza. Che belle casette qua! bella Date mar e questo è il passo costa lunga oh, si no. carezza voglia voglia voglia voglia vedere tutto il rete va ah quello si è sdraiato proprio che figata eh sai questa eh, è una bella parete quella Eh deve eh. essere la cosa La zio non mi viene in mente Sono al passo nigra Come no, si chiama? Ah io non mi viene in mente <ride> Esatto Ma ci sarà un sottosito lì? del <ride> <ride> giro Fine del giro Fine della del giro Fine che inizio del giro Fine del giro Fine del giro Fine del giro Fine del giro 249, siamo al punto più alto beh Latemar BMX Ari giù Bolzano Merano poi quella è zona dello servio, Austria e casetta Guarda eh! Sì! Da incastrarsi! Ma quelle scale forse sembrano ostiche, che dici? Non no, no, si vede un tanto da qua Attenzione, prova Alberto E c'è A, ah, dub per lui, ah, doppio sì, dub grazie. Signore <ride> Ah bello Mick Hai fatto una manovra bellissima Non so se mi succederà più nella mia vita Grande Mick Signori Anne Albi! Madonna che gradone lì! Si fa il taglio però non si ritrova il pinto là! Attenzione Michele la fa! Grande! Mamma mia! La classe non è acqua! Eh ragazzo! <truzzi> pianti, ma yeah, like a, a è yeah. non è che è e è Rifugio Roda, tutti, pieno di gente, tutti saliti con gli impianti. Purtroppo sembra una discoteca. Oh, dai, siamo star, a forestale che fa sono 50.000 gradoni il sentire, proprio lui a continuare Ehi! Oh. È che vai a funghi alla tua età vecchio senza ah. permesso se oh. vai nei sentieri devono andare le bici vai a funghi senza permesso bella bella vecchio attenzione porco voglia proprio a pelo, vivo. a pelo pelo sai che il mio manubrio non passa eh? sai che il mio manubrio sì. Eh, vieni, ci giriamo direttamente qua e no, torniamo indietro no, al contrario, direi io, no? Eee, eh, vai! Oh! Mi, mi sono fatto fregare! Guardalo, finiori La certezza Non è mai ma non è difficile No, sono tre gradotti, guarda, non sono mica alti, sai No, qua è facile, è facile. sono è i primi facile. tre sono Una volta te. che sei partito è andata Grande! Bravo! Visto? Oh, no. Grazie, ragazzi! Allora, Porca me. miseria, ragazzi, non, la non cazzo. Cazzo. È No, non sono no, mica sicuro La La tanto, non ho oh, il Bosboro guarda che vado a la festa non che roba ma che eh? roba. Oh. colori che ci sono oh. Oh. Anch'io, ma la mia non è una furia, i tronchi grande al quasi. Prova Michele Easy, easy, easy, signore. Ragazzo sono andato No sai cosa, bisogna stare larghi Perché? Vabbè L'arrivo, l'arrivo, l'arrivo Si scendeva e allora si spassava Si poteva scendere anche qua oh. in realtà Vai vai vai vai Ah, eh, faccio un espresso. Anna oh, Alberto. Oh, avrei fatto anch'io così. Mi del pensiero. Questo, ah, questo mi ha fregato Ha ha ha ha! Ah. Ah. <ride> le ruote. Per la serie perdo il metro di là di qua qualcuno che taglia C'è dell'immoralità Bello il salto che hai fatto lì. Bello cazzo. Attenzione! Frenate al limite! Sono buttato nel buco io! Vai mica vai che così vengo meglio vai Eu tô na fila inteira que eu de um figa! Ah, bella grande, grande Michele grande, grande è arrivato alla loro birra ampiamente lì, lì, lì. guadagnata ampiamente guadagnata direi io sì. ah, no. sì. scaldamento di gno attenzione